Oddio, c'ho il telecomando rotto, non me ne ero accorto. Aspetta. Hola, la cola, se benvenuti in questo nuovo video. Siamo in compagnia del signor DERP TV. Oh. Allora, io sono ancora indietro, devo ancora fare il personaggio. Delle cose fiere. Il Cristo è che mi sta chiamando. Oh, ma capisce? No, ma non stai nella mia partita Dammi due secondi Capra Capra ignorante Vai a studiare l'arte Oh buonasera Buonasera Ti piace i miei capelli fratello? Sì fratello, raga fr Sono bellissimi i tuoi capelli veramente. Grazie, Complimenti, fratello. fratello dove sei? Non ci vedo niente <ride> Ma quel cappellino dove l'hai preso? <ride> È un negozio di cinesi Mi sembra il pescatore andato male E eh, Buonasera qua vedi Ci sono le mie galline Hai preparato lo zainetto? Lo zainetto <ride> eh, eh. Guarda la gallina Te la caprito! No, Non smettatemi. Oddio che culo. Facciamo una challenge epica. Chi si butta di sotto senza paracadute e non muore, vince! Come ah, si fa? Come si come squadrado. si ah, stiamo cambiando posto. No! No. <ride> no! Allora andiamo a fare la gita al lago. Andiamo a scuola, vedi quella lì è la scuola. Oddio! No. Oh! E... Ah! Uh. Torna all'area operativa. To ok, ma spara! Ma abbiamo l'elicottero che c'ha un fumo che Dio boh bon. Io sono vivo su. Come? Rianimami, fratello. Il fumo, il fumo fa bene, ma troppo fa male. Ma cazzo! Mi si è aperto il tutorial. Anche a me, ma <ride> Corri, Forrest. Entra! Okay. No, aiutami! Sono morto. Ma tu vieni? Ma scusa, ma lei? È così lontano? Andiamo, eh, ragazzi. La... Viaggio in Malesia. Challenge ma epica, originale, lasciate un like e buon dio la passi Oddio! No, no, non morire Eh, 4 secondi, cioè, cosa vuoi fare? No! Ah! Ah eccola! Bu bu Buonasera! Senti che salgo molto bene! Dai Challenge Epica! Buttati dalla montagna! Mi butto! Dalla montagna! 120.000 like ragazzi! Martello via! N no! mi scusi eh! Eh no! È, è colpa sua, si è messo davanti eh. e... <ride> ah! È scoppiata la macchina, guardi! Ah! Ma, ma scusi oh. eh! Le <ride> è hey. oh. piaciuto vero? Molto! Facciamo tutto stealth! No no! Oddio! No! No! Vada via, non si faccia vedere! Venga, sì, da... mi segua! Non posso! ma no? Le mie gambe non funzionano. Oh, ma allora? Ma io sono morto! Ah, ma te sei morto? E eh, eh, beh. Ma che ti vedevo in piedi? Balla con me. Ah, ah! No, sali su, sali su! Ma come sali, sali su? su? su. Se sei fuori! Ma sei fuori dalla macchina! Ma non è vero! Ma ti vedo fuori, stai correndo! Ah. Ma vieni a ba... Uh, salga. Salga, salga, ci sono, salti. Ci sono, ci sono, Ti sei seduto? Sì. Ma sto gioco è buggato come lo schifo. No, facciamo una scena, no? Tu stai passando a un certo punto. ehi. Hey. Ma che bella giornata, mamma mia. ehi, hey. vieni qua. <ride> oh. Eh? Ma stai camminando sul trattore? <ride> Oddio, c'ho il drone. Vai, facciamo le clip. Il drone mi eh. si schianta sul trattore, non è uno scherzo Vedi che bravo contadino Vada, salga ah. Ma sei se, sei se, se, se, se allora No, no, sono stanco, ho deciso di riposarmi No, incidente stradale ta, ta, ta. <ride> ta, ta, ta, ta. Ah, un incontro con i fan Dove, dove sono i miei fan? No, sono i miei fan questi Vuole un autografo? Dai, una foto, un autografo No, no, aspetti, scendi un attimo Ciao No, no, no, no, no Dead No <ride> Buongiorno, buongiorno <ride> Dead Ma dai Se mi investe ancora guarda Ah vicissimo. <ride> no. Ma te stai, stai... <ride> Cristo No Il trattore <ride> Bella a tutti ragazzi Bella questa gita In vlog in campagna Attento no, Al mio tre eh Uno Due Gatto non si sta fermo Mi sta buttando via Ma uccidilo Ma no. che cazzo te ne frega Mi sta buttando di sotto Oddio Prendilo Lo prendo Vai no. Ma no No no no No <ride> No no no Ma chi è che l'ha ucciso Cosa vuoi lanciare una granata Bene ragazzi questo video finisce qua Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi